Allora, mi presento velocemente, non ripeto il nome dell'Unione, cognome, ho quasi 30 anni e adesso sono alla redazione cronica nazionali, si chiama anche in del Corriere della Sera. Mi occupo di tutto quello che succede in Italia insieme ad altri 15 colleghi e tutto quello di grande evento che succede nel mondo, dalle visite del Papa nei paesi eh, esteri, ai terremoti e ai grandi, grandi disastri. Ehm, vorrei iniziare dalla, dalla, dalla, dalla critica, dalla contestazione con titolo. Chiaramente, mh, come, come rivista universitaria, avevamo un obiettivo: quello di andare a trascrivere i professori, non abbiamo senso. Ehm, in quel, in quell'occasione, per arrivare a ottenere i voti e per arrivare a fare i sondaggi su 600, 600 ragazzi e su tutti i docenti di scienze politiche di centro bassa, più di qualche professore ha. Diciamo, ha portato la questione in retorato e chiedendo al all'autore di cacciarci anche l'università. Noi non eravamo ancora laureati, quindi quel titolo è conseguenza anche di tutto quello. Però voglio dire, nonostante le critiche eh, della prossima, che alla fine poi l'ha vista è uscita con anche diciamo, la, sua, la sua approvazione, la sua firma. Ma bene, siamo tutti contenti così. non, è, non ero contro. C'era che si poteva usare un tono qua. Esatto, si poteva usare un tono più soft, eh, chiaramente dipende anche, forse qui entriamo anche nel, nel merito della giornata, dipende molto anche da eh, che tipo di giornale uno vuole fare, che tipo di pubblicazione. Eh, chiaramente con il titolo di adesso i voti li vediamo noi, in, in, non lo leggerete mai sulla prima pagina del Corriere della Sera, nemmeno all'interno del Corriere. Eh, il Corriere ha una tradizione moderata, cerca di essere sempre al centro, eh, di, certo sempre al centro delle, delle grandi questioni nazionali e internazionali e anche quando decide di prendere posizione lo fa con una titolazione e con un taglio, eh, quindi diciamo, con una linea dell'articolo e del commento eh, che deve essere sempre soft, che deve essere sempre eh, di, di riflessione, non di attacco, non di critica. Uno strappo alla regola c'è stato qualche giorno fa, dove in prima pagina, dopo quello che è successo a Genova, per l'ennesima volta, eh, abbiamo fatto il titolo della figura secolo che è come questo giornale di oggi che trovate, quindi diciamo, con tutta la sua larghezza, ehm, con scritto, adesso non mi ricordo esattamente, ma la di Genova vergogna nazionale. Una parola come vergogna. Piacca la parola nazionale, forse fino a qualche anno fa, sul Corriere non l'abbiamo trovato neanche all'interno degli articoli. In quel caso lì il messaggio eh, però voleva essere chiaro, voleva essere esplicito, voleva essere diretto e rivolto a tutti quelli che da 40 anni gestiscono una città come Genova e non, è, non hanno fatto assolutamente nulla. Quindi in il taglio di quel titolo lì voleva dire vi dovete muovere perché tra un anno ci ritroveremo esattamente nella stessa situazione e ci ritroveremo a piangere morti e a pagare centinaia di milioni di euro di danni. Uh, un titolo invece come adesso il eh, eh, che vediamo noi, eh, sicuramente l'avremmo, eh, eh, l'avreste trovato in giornale un po' più, chiamiamolo così, corsario, cioè eh, libero, il giornale, eh, di fatto quotidiano, dall'altra diciamo, parte perché sono giornali che si rivolgono a un determinato pubblico. E qui c'è da fare una, una prima grande distinzione tra, tra i giornali, tra i quotidiani. Io parlo di quotidiani, però insomma, è, è un ragionamento che si applica anche alle riviste settimanali e ai, ai, giornali, ai sì, quindi diciamo quotidiani, però che si crescono ogni giorno. Uh, che tipo di giornale, si decide sin dall'inizio che tipo di giornale si vuole essere a quale pubblico ci si vuole rivolgere e anche a, a quale faccia d'età per quanto riguarda il pubblico chiaramente il Corriere della Sera anche per la sua storia, per la sua tradizione si rivolge a, dire, alla borghesia che non esiste più una borghesia ma non c'è un tempo non, la... essere... non è una borghesia se... è bellissimo infatti. <ride> si, rivolge botesia, si rivolge alla borghesia si rivolge un ceto medio-alto non soltanto della città di Milano, ma dell'Italia. Chiaramente il cuore del Corriere della Sera è in Milano, il maggior numero delle copie viene venduto a Milano e dintorni, eh, e infatti è il giornale di Via Sofferino, non si dice il giornale dell'Italia, ma è il giornale di Via Sofferino, Via Sofferino è la, la via della redazione centrale del Corriere della Sera. Eh, la Repubblica invece si rivolge a un altro tipo di pubblico, nasce anche in un altro contesto storico, nasce. Eh, una, una, nasce dopo la riunificazione dell'Italia, nasce dopo tutta una serie di, di, di questioni nazionali e, e si è posto in un certo modo, nasce anche con un altro tipo di formato quello che vedete oggi, la Repubblica che vedete oggi come grandezza è più o meno, nel cammino dei pochi millimetri, la stessa Repubblica di, di quando è nata il Corriere della Sera che vedete oggi è un Corriere della Sera che è diverso rispetto a un mese fa perché il 22 di settembre il, il 23 adesso non ricordo, è cambiato il formato, quindi si è ridotto, è lo stesso formato della gazzetta dello sport o della stampa, eh, ma era addirittura a nove colonne all'inizio, quindi era una cosa tipo il foglio di oggi. Eh, questo per dirvi anche che si può prestare ancorati a una linea editoriale, a un tale di giornale, ma poi bisogna anche adattarsi ai tempi che cambiano al pubblico, alla sensibilità del pubblico che cambiano e così metti poi internet impone anche di essere molto più, eh, molto più pratici anche nella, nella formattazione proprio cartacea del giornale. Quindi una volta deciso il tipo di giornale che si vuole fare, una volta deciso il tipo di pubblico a cui ci si vuole rivolgere, ovviamente bisogna poi anche scegliere i temi e quei temi vengono scelti ogni giorno da da 350 giornalisti, io parlo del caso per la sera, da 350 giornalisti che sono distribuiti tra eh, Milano, Roma, Bergamo, Brescia, eh, i vari corrispondenti, i vari inviati, i collaboratori, più le redazioni locali, che sono quelle del Corriere Bologna, il Corriere Fiorentino, il, il Corriere Vento, il Corriere Puntino e, e, e magari anche qualche altro. Questo per dire che poi il prodotto vedete qui oggi in 56 pagine, tolta pubblicità, saranno 30-32 pagine, è il prodotto di tutto questo gruppo e chi deve gestire tutto questo gruppo ogni giorno è il direttore oppure i suoi, i suoi amici, realtà, se ne ha fatto si scherza, il progetto del Corriere c'è un co-direttore e poi ci sono quattro direttori un ufficio centrale che sta sotto ai quattro direttori sei persone che sono, diciamo, la vera di congiunzione tra i capi del giornale e tutte le altre, cioè tutte le redazioni, quindi cronache, politico, eh, esteri, sport, cultura, spettacoli e, e, e chiaramente internet. Si inizia la mattina presto alle 8.30, 9.00, si arriva al giornale, si sfogliano tutti i giornali, locali, nazionali, internazionali, poi può entrare un po' più nel prato una, una, una cosa che volevo chiedere è fermatevi ogni volta che volete, fatevi domande se c'è qualcosa di non chiaro, faccio per eh, Si inizia presto mattina alle 8.30, ehm, 9, e si spogliano tutti i giornali, si sentono i collaboratori, gli inviati sul campo, e i corrispondenti, e si cerca di capire da loro qual è, chiamiamolo il menu della giornata, cioè, si cerca di, di, di tracciare una linea, di, di vedere quali sono gli argomenti che possono essere portati fino alla chiusura del giornale che è fissata alle 22.30-23 nella sua prima edizione e ehm, cercare di capire quali poi sono gli argomenti da sviluppare, quali completamente da fruttare quali invece da approfondire nei giorni successivi lo sforzo maggiore che si fa capire, di capire quali sono gli argomenti al netto della cronaca quotidiana eh, che chiaramente che resistono fino alle 10 e di sera, perché poi non è che si può partire in un certo modo, la mattina ci sono delle cose, a prima pagina dei siti di internet e del, dei giornali internazionali è in un certo modo, ma non è detto poi che quelle notizie più importanti finite nelle prime pagine o in home page poi eh, finiscono il giorno successivo nella prima pagina anche eh, del giornale cartaceo, perché poi magari nel frattempo sono subentrate delle cose, o quell'argomento esaurito, alle 11.00, 11.30 si fa la riunione dei capi, nel, al Corriere della serata si fa nella stessa redazione, stesso, nella stessa stanza dove si faceva storicamente il giornale dal 1800 e non vorrei sbagliare l'anno, 76 ma scritto qui il tavolo è lo stesso e, e, anche, e anche le piantine, le prime pagine del giornale sono sicuramente le stesse, chiaramente il giornale poi I capi di ogni redazione si presentano in questa stanza: ci sono il direttore, o il condirettore e i vice direttori. E si discute con, in collegamento con l'ufficio di Roma, con l'ufficio di corrispondenza di Roma. Con il menu della giornata. Si dicono gli argomenti. Il direttore interviene, dice la sua, e dice: Questo mi sembra un argomento che possiamo benissimo evitare di, di approfondire ulteriormente. Piuttosto, visto questa cosa in questo giornale locale, in una, in esaurita in una riga all'interno di un articolo che parla di una saga di paese, secondo me questa notizia merita di, questa cosa merita di essere approfondita. Dico questa cosa perché quello che vedo io e, e quello che poi notiamo il giorno dopo sia sulla versione cartacea che sul digitale, sulla versione su, su, su, su, su online, è che ehm, spesso hanno molto più successo le notizie trovate o dal direttore o dai capi delle relazioni inserite o buttate via all'interno di un articolo ma all'interno poi di un giornale che magari leggono in certo in tutto il mondo e spesso quelle notizie prese lì intercettate lì e approfondite hanno molto molto molto successo chiaramente non può succedere tutti i giorni perché se non Sarebbe un beliere, poi si potrebbero sfogliare davvero tutti i giornali che esistono, tutte le riviste, ma insomma, questo è il tipo di lavoro che si fa. In questo caso il direttore è uno molto attento a queste cose con cui si mette a leggere tutti gli articoli che escono sui giornali che lui ha nella sua cosiddetta mazzetta di giornali, mette da parte tutto, ritaglia, sottolinea, evidenze si informa anche lui, quindi insomma, non è un semplice direttore di facciata, questo è il quotidiano del vero, ma è anche una persona operativa sul campo e che cerca di capire anche lui come si, sta, si stanno muovendo le cose. Una volta fatta la riunione alle 11.15.30, dopo un'ora normalmente si esaurisce e a quel punto eh, si, ci si incontra di nuovo dopo 5-10 minuti di pausa per decidere, la redazione la redazione, cosa devono fare i giornalisti. Della redazione, la dice a capo o a chi per lui, e il capo punto si mette a chiamare tutti i giornalisti. Vi ricordo che, intanto, solo ho iniziato alle 8.30 del mattino, ve lo ricordo perché poi alla fine di questa descrizione capite quali sono i ritmi di lavoro sul cartazzo fatta la riunione, che si va a mancare, e, solitamente in redazione la maggior parte dei redattori inizia a lavorare tra le 2.30 e 3.30 pomeriggio controlla le agenzie, insomma sono agenzie, arrivano circa 17.000-18.000 agenzie, cioè lanci di agenzia eh, nel giro di 7-8 ore di lavoro e quindi c'è per una persona, per esempio nella mia relazione, un una volta a settimana c'è per una persona che deve controllare le agenzie, se ne sfugge una, se è importante, sono guai. E, chiaramente se ci sono grandi eventi si arriva anche a 35-40.000 lanci di agenzia in 7-8 ore. È fatto un po Calco di quanti, quanti possono essere i lanci, e quindi bisogna stare molto attenti. Questo perché l'obiettivo è uscire il giorno dopo con un giornale che sia fresco, che sia divertente, che sia interessante, che abbia delle grandi richieste, che abbia possibilmente degli spunton, anche se in Italia è difficile farlo, poi magari su questo ci ragioniamo, e, ma soprattutto uscire con un giornale che ha le notizie. Perché se il giorno dopo noi non usciamo con. Non so, con il fatto che sul, sul, sul delitto di Carlasco c'è stato Alberto Stasi che è il diputato, diputato dell'uscito della Poggi che è stato ascoltato, è stato trovato di nuovo in merito dei, delle novità di sommersi da un'ulteriore un inchiesta. Noi non ce l'abbiamo, noi come ma un altro giornale, peggio ancora, sapere se il diretto concorrente ce l'ha, per noi è il cosiddetto buco. Il buco il buco, si strappano i capelli io lo Esatto. Il direttore si arrabia col capo di quella relazione, il capo della relazione si arrabbia a trovo con tutti noi perché non abbiamo visto la notizia. Non, non, non è proprio così, c'è cioè, un po' drammatizzato, però chiaramente i dubbi danno fastidio perché, ehm, perché il messaggio finale è che forse non si è fatto bene il proprio lavoro quel giorno lì poi chiaramente ci sono le notizie che hanno solo determinati giornalistiche, riescono a recuperare solo i tanti di capello loro insomma con questo può succedere, il buco di evitare si inizia a lavorare, si avvia, no. si avvia la lavorazione delle pagine le redazioni almeno all'interno del corriere, sono divise ogni redazione è divisa in due blocchi che è il blocco diciamo, del, del cosiddetto test, che è quello che tecnicamente va a disegnare le pagine poi magari con corriente si sì, spiegare bene cos'è il desk. Il desk è fatto... Allora, la redazione è divisa in due parti. Una parte che si chiama desk e l'altra parte che è fatta da redattori ordinari. Uh, la parte di desk è fatta, diciamo, da persone che supportano il capo di quella redazione. E devono anche loro controllare le agenzie e monitorare la situazione, ma soprattutto a loro viene affidata, diciamo, la gestione delle pagine. Noi facciamo 8 o 9 pagine al giorno, Uh, sembrano poco, ma sono tantissime, uh, e mediamente una o due pagine, a seconda delle giornali e delle persone che ci sono in redazione, vengono, uh, vengono diciamo, fatte gestire da ciascuno, da uno delle desk. Il desk è fatto da giornalisti, quindi non sono super uomini a ma non sono neanche i fattorini. Um, e deve gestire, deve gestire le pagine vuol dire che se a un di viene affidata, per esempio, la pagina su... Eh, per esempio qui nel fogliettone, solo in basso, in fuori, cioè lo leggo su Brutti, notizie nascoste al pool, è un articolo scritto da Luigi Ferrolet, il bellissimo cronista di Cronaca giudiziaria, e allora chi ha gestito quella pagina, a chi viene affidata questa pagina, vuol dire che deve fare questo tipo di lavoro. Sentire il giornalista che deve scrivere l'articolo e chiedere ma allora come stanno le cose? Questo perché succede che per esempio alle 8 e mezza del mattino la situazione è in un certo modo, ma magari 5-6 ore dopo la situazione eh, evolve, peggiora, migliora, si esaurisce, la giornata per cui non si può rischiare di arrivare alle 8-9 di sera avendo fatto una pagina dove però notificato si è esaurita, perché non c'è più, perché hanno fatto la pace, adesso vanno a mangiare insieme o gridano a base di champagne. Quindi si sente il giornalista, e si chiede un po' qual è anche un'anticipazione del titolo quindi il mio giornalista deve essere bravo sul campo deve essere bravo anche a dare un elemento di titolazione perché poi alla fine è quello che attira leggiamo, i giornali il giorno dopo e una volta fatto questo lavoro si ragiona anche su, su che cosa mettere in pagina cioè come arredata questa pagina giudiziaria la difficoltà di un argomento di questo tipo è che non si possono fare ad esempio infografiche non si possono fare spiega cos'è? come si possono fare elementi grafici particolari per cui uno dica adesso ho capito la situazione, cioè si può fare, è difficile da ricostruire. A volte capita però veramente di fare anche l'impossibile, per esempio, mm. ci viene chiesto di, di fare un'infografica, adesso vi spiego cos'è, di fare un'infografica su come si è diffuso, per esempio come si è diffuso il virus ebola, il virus dell'ebola, è una cosa che abbiamo fatto pochi giorni fa un lavoraccio ha portato via 14 ore di lavoro quindi eh, c'è stato chiesto, dalla direzione è stato chiesto ma insomma questo virus è volatà da 2013 a febbraio-marzo quando poi la notizia esplosa com'è che si è diffuso? il paziente è zero quant'altro allora l'infografica magari, è adesso non so se sicuramente c'è anche la prima pagina del Corriere in un formato un po' più insomma, semplificato è questa cosa che trovate qui, questo colonnone qui con numeri, istogrammi, banderine e testi, e serve diciamo, a sintetizzare la notizia e a dare possibilmente elementi aggiuntivi che non ci sono nella notizia. Uh, in questo caso questa è un'infografica economica, un'infografica anche politica, perché ci sono i punti della manovra della nuova manovra finanziaria di del Premio Lenzi nella parte bassa dei cosiddetti andamenti, degli histogrammi, con, insomma, che fanno vedere il giorno prima come si è chiusa la borsa, insomma sono quegli elementi che servono ad dare, io dico adedare, insomma servono a dare delle informazioni oltre a quello che c'è già scritto nel, eh, nell'articolo. Detto da noi, questo, questa è un'infografica abbastanza semplice, perché nella prima parte, cioè le misure principali, Altri della revisione di spese notato erano cifre, sono dei numeri, e sono numeri forniti già dal governo sotto. Sono altri numeri forniti da, da, da, da, dalle varie borse, ma anche dalle agenzie stampa. Quindi, questa è un'infografica semplice. Un'infografica difficile, assolutamente, complicata è per esempio un'infografica su come si è diffuso il virus Eduard. E lì vuol dire che è un'infografica completamente diversa dall'infografica economica, bisogna far capire appunto dal paziente zero come si è diffuso i gradi di parentela, dal paziente zero fino a, insomma, alla sua famiglia, al suo cielo, agli amici e quant'altro, e soprattutto cercare di capire come visualizzare questa cosa. Per fortuna noi ci vengono incontro i cosiddetti eh, infografici, è un ufficio eh, fatto da una licenza sovravetturiera del della sera che lavora proprio. 10 ore davanti al PC usando tutti eh, i eh, software di, eh, per fare le infografiche, il design per esempio, o altri, insomma, sono loro che ci dicono: Bene, se tu devi fare un'infografica su, eh, su come si è diffuso il primo secolo, trattandosi di persone si parte con le salomine e le lumine. Però che persone sono? Sono dei bambini, sono degli uomini, sono delle donne, quindi a seconda poi delle indicazioni che noi forniamo all'ufficio infografico, e loro fanno l'infografia. Eh, il giorno dopo, quell'infografia finisce all'interno del, della pagina, finisce di fianco sotto eh, l'articolo che parla proprio di Ebola, ma in quel caso è stata un'informazione aggiuntiva, perché l'articolo parlava di tutt'altro, parlava del fatto che si, che si fosse effettuata l'infermiera spagnola, quindi il primo caso effettivo in Europa, ma intanto con quell'infografia sotto noi abbiamo dato una notizia aggiuntiva. La reazione a infografica, il giorno con uscito giornale è stata pazzesca. Intanto, appunto, quell'infografica è adesso stato un lavoro, perché quel lavoro, che non abbiamo veramente fatto direttamente noi, ma l'abbiamo preso da riviste specializzate che nel frattempo erano usciti con degli studi e che spiegavano come dal paziente zero, un bambino di 2 o 3 anni, secondo me, si era diffuso alla mamma, alla sorella, alla nonna, poi, dal funerale della nonna, si era diffuso ad un altro villaggio. insomma, una cosa pazzesca. Um, Quell'infografica lì il giorno dopo, dopo ha, ha colpito il mondo, l attore, l attore, abbiamo ricevuto un sacco di email, un sacco di lettere e con lettori che ci chiedevano di fare altri grafici di questo tipo, altre infografiche, cioè di spiegare il più possibile come certi fenomeni, certi eventi si erano, si erano sviluppati, come erano iniziati, qual era stato il suo tracciato. Diciamo, per chi lo vede diciamo, bello, interessante, informativo, per chi lo fa è un lavoro molto complicato perché poi per se si sbaglia una singola parola, una singola lettera o oh, magari si deve citare una fonte o la fonte non è corretta e in un certo modo che poi l'ha presa da un'altra fonte ma non ha citato fonte, il giorno dopo arriva un sacco di di lamentere, di critica, ah ma voi a pagina 27 avete scritto questa infografica, non lo so, ebola con 2 B e non con una B, e lì è un errore, si sbaglia vale nei giornali a volte le cose non si vedono. Quindi, per tornare, chi ha in gestione quella pagina dice c'è un titolo magari vediamo una foto notizia che è una foto notizia è una foto, per esempio come questa c'è la pagina 105 del Corriere, una foto grande con un, un testo breve. In questo caso è Matteo Renzi, che è un'opera, lavoro molto completo sulla sua pista, sulla sua pista, sulla sono pista, sulla a Palazzo sulla sua pista, sulla sua pista, sulla che non è ripresa di solito sua di pagina sua più importante della pista, ma anche pista, meno importante della sulla sua proprio una, una sua pista, sulla sua pista, sulla sua quindi si decide l'articolo, si decide di fare una fototitia, se non c'è una fototitia, cioè ci sarà sicuramente una foto della notizia di giornale, della notizia appunto della pagina, per esempio andando nella pagina... pagina di destra, pagina 15 si parla di Cobane, della di un'iniziativa di lingua Cobane e qui c'è la foto di un'esplosione della città di Cobane. Quindi ci sono anche corpi giornali, questo ci aiutano con forza i nostri di spazio per l'Italia, soprattutto per le agenzie eh? ANSA, AFP, Reuters, Associated Press, eh, l'EPA che è il circuito europeo delle agenzie fotografiche, comprende anche l'Ansa, quindi in questo siamo abbastanza facilitati. Ci sono anche notizie che non sono per esempio fotografabili come meno tasse sul lavoro, sfida sui tardi, Piazza di forti. Si decide a volte di fare una foto della conferenza stampa fatta dal e dal ministro dell'Economia, molto più spesso si decide di fare un'infografica, ma insomma non esiste una vera e propria foto sul un tasso sui lavoro Come Corriere evitiamo la foto generica di tipo lavoratori o il fuspato o perché non aggiunge molto, altri giornali lo fanno. E, e poi, una volta deciso cosa bisogna mettere all'interno di questa pagina, eh, il, il deschista che ha quella pagina va nell'ufficio grafico fatto da altri giornalisti che fisicamente disegnano la pagina molti giornali come per esempio il giorno hanno già i cosiddetti ebook che sono pagine già performantate, disegnate quindi basta chiamare in tipografia che sono quelli che poi mettono in un e poi lo vogliono in giornale di stampa e dice learn, in tipografia voglio il modello 15 lo sanno già nel modello 15, lo carico in un bar, si dice così, insomma noi lo vediamo visualizzato nel sistema editoriale del giornale e poi ci possiamo iniziare a lavorare. Il Corriere della Sera invece fa un lavoro ancora più, diciamo, più, più tradizionale e cioè ha questo ufficio che fisicamente però manualmente si mette lì a disegnare le pagine con un estratto di penna, con matite, con colore e poi quella pagina viene, una volta finita, una volta disegnata a mano, viene portata al capo delle rispettive redazioni e il capo di ogni redazione la approva. Una volta approvata, disegnata la pagina, finisce poi in tipografia, dove lì c'è cioè una persona che segue diciamo, le indicazioni che sono disegnati sulla pagina e lo disegna all'interno del, del, del programma editoriale del giornale. Una volta caricata la pagina si può iniziare a lavorare. Um, non so, non avete tutti in una pagina di giornale, però mediamente in una pagina come il Corriere della Sera ci sono 20, 25, a volte anche 30 aree di lavoro. Le aree di lavoro sono sono tutti gli elementi che vedete qui. La foto è un'area di lavoro, la foto bisogna scegliere, poi bisogna buttarla dentro, dare un taglio particolare, capire se c'è un problema di colori. perché è stato da conciuglanzare la foto fa perché ha una bassa risoluzione um, un, altro elemento, uh, un altro elemento è uh, cioè un'area un di lavoro è l'incontro, no, l'area di testo che ha la foto un'altra area di lavoro sono gli inventi, i vari inventi che trovate all'interno della pagina l'articolo è un'altra area di lavoro la velocità no i uh, sommarietti che sono questi che trovate spesso all'interno degli articoli il titolo e il catenaccio, che è questo elemento sotto il titolo, un po' più piccolo, sono un'altra area di lavoro. Le cosiddette schede ricostruttive, che sono queste cose qua che vedete scritte un po' più piccolo in, in, una, in una colonna molto più ristretta, sono un'altra area di lavoro. Un altro articolo poi ha un'altra area di lavoro per il testo, per, per la firma dell'autore, per il titolo. le leggi che c'è sopra il titolo insomma ci sono diverse aree di lavoro che non fa soltanto il destinista chi è il, il pagina ma si fa aiutare da un redattore ordinario perché magari qualcuno si sta, sta chiedendo adesso ma allora il redattore ordinario cosa fa? il redattore ordinario soprattutto quando iniziano il redattore fanno un doppio lavoro Scritto, da un lato controllare l'agenzia, dall'altro dare una mano a un testista che sta gestendo una pagina, quindi trovare il migliore foto eventualmente anche lui il contatto con il giornalista per raccogliere le informazioni con si fa l'infografica e poi chiaramente anche coprire gli alienti della giornata, per esempio lui viene chiesto di sentire alcune persone per fare un articolo o una persona per fare un'intervista, di fare un approfondimento fa sugli argomenti della giornata, quindi chi serve se ne fa un terribile lavoro. Gli inviati che sono sul campo fanno un lavoro un po' più duro da un lato, perché si devono continuamente muovere, non hanno mai un attimo di tregua, ma dall'altro fanno solo quel lavoro lì, per cui sanno che se alle 8 di mattina devono iniziare a fare quel lavoro lì, alle 10 di sera finiscono, tendenzialmente, quel loro. Chi è in relazione inizia in un modo, dopo due ore, punta via tutto quel lavoro, perché intanto è successo qualcosa di importante, riprende un altro lavoro, completamente nuovo, si deve riformare. Quindi la legge 311 in giro è eh, questa cosa. Una volta fatte, diciamo, le impite, tutte le arti di lavoro, vengono approvate dal capo, a loro volta vengono approvate dai capi del capo e il giornale poi va in pagina. La chiusura a Corriere 22-30-23 più o meno è la stessa chiusura della prima edizione in... Eh, adesso scrivo in testa edizione, è la stessa chiusura anche di tutti gli altri giornali, in questo c'è stato un, un, un accordo tra la pubblica corriere e la stampa, perché spesso si tendeva a chiudere la prima edizione anche a mezzanotte, soprattutto quando succedeva, succedeva qualcosa alle 9 di sera. La grande paura di chi lavora alla carta è quella di non fare in tempo a mezza denuncia oppure di non uscire le notizie che magari gli altri hanno. Per se succede qualcosa alle 21.30, siamo lì per chiudere le pagine ma è una cosa che non sappiamo valutare bene perché è appena successa perché non abbiamo persone lì quindi c'è solo una riga di, di lancio alza che dice, per esempio, non so crolla un edificio a Roma uno, no, a Roma non, abbiamo dei corrispondenti crolla un edificio a Albano-Razziano non abbiamo corrispondenti non sappiamo cosa fare due sono i lavori che si fanno da un lato la situazione si prende subito per esempio i Vigili del Fuoco o al Comune che, voglio dire, alle 10 di Sera si è crollato un palazzo su a eventualmente salvare le persone che non rispondono, oppure si cerca di aspettare ancora qualche minuto. Comunque, se la storia deve aspettare ancora qualche minuto, i giornali chiudevano alle 11.30, mezzanotte a volte, anche a mezzanotte e 30. Che è un danno, però, perché il giornale deve chiudere tassativamente entro le 22.30 in Italia, per come è fatto il sistema distributivo di giornali in Italia, perché se no non arriva in molti paesi. Se cioè, il giornale, la prima edizione, deve essere chiusa. Di 30, perché alle 2.30-3 del mattino i camion devono essere già caricati dalle, nelle tipografie dove vengono estratti i giornali e devono partire per i paesini? Eh, è facile, per esempio, di seguire un giornale a Roma o a Milano, ci sono le tipografie, è complicatissimo di seguire, per esempio, a Barra Barziale eh, in Puglia o in Bartolina perché? perché il camion deve fisicamente arrivare lì, cioè ci sono delle tipografie per ogni, ogni paesino. E, e ogni coppia conta, per cui chiude la mezzanotte e mezza vuol dire anche mentre la metà delle coppie si potevano mettere, e questo è un danno cronico, non indifferente per il giornale. Finita la prima, ecco, c'è stato poi un accordo sulla pubblicatori e la stampa, per cui si chiude la prima edizione alle 22:30 e non si sgarra, si sgarra proprio se c'è qualche notizia, appunto, crolla il palazzo. Si sa già che ci sono dei morti, tanti morti, da cui si tiene il giornale intorno a mezz'oretta, ma non di più. chiusa la prima edizione tutti i giornalisti che vanno a casa alle 11-11.30 resta soltanto una persona per ogni redazione che fa il cosiddetto turno notturno quindi resta fino alle, alle 1.30 di notte fino alle 1.30 si può ripartire il giornale cioè si può riaprire il giornale in alcune sue pagine possibilmente si possono buttare gli elementi che escono nella prima edizione per mettere dei nuovi elementi perché nel frattempo ora notizia si è sviluppata si è evoluta oppure è, è entrato in oppure è successa qualcosa di ancora più importante e' um, questa cosa fino al 1.30 poi dal 1.30 il giornale deve essere per forza stampato e distribuito la seconda edizione, quindi l'edizione più fresca in realtà viene distribuita solo in due grandi città per quanto riguarda il Corriere, che sono Roma e Milano perché fisicamente lì ci sono tipografie altrimenti non, il giornale non arriverebbe mai in tempo nelle sue edizioni di riguarduta la, la cosa divertente è appunto eh, per esempio chi ha l'edizione iPad si si compra anche l'edizione cartacea e un'altra, in un una di queste due grandi città è magari la del giornale, sul giornale cartaggio è su meno tasse sul lavoro, sui tagli, però ha l'edizione digitale che è quella più aggiornata e si vede, non so, uh, o a Teheran, o ova a americana americana a Teheran, uh, 300 morti. e dice ma come è possibile? vede ci sono due giornali, succede quando ci sono, quando ci sono delle altre letture. Avete domande da tenere? Una domanda che mi interessa così è, ma, ma ad esempio il sistema di trasporto, la logistica, no? che lei ha detto ad esempio che in Valtellina, piuttosto che in Puglia, cioè, ma come si fa l'organizzazione della distribuzione, nel senso che lei ha detto che ci sono due tipografie, cioè praticamente da, da Roma parte per tutto il sud Italia e da, Mila, da Milano arriva Piacenza, Parma, Cuneo, cioè Udine, cioè, allora, come funziona. Io, non so se in fondo nel sentito vostro collega chiedeva un po' come funziona il sistema di distribuzione dei giornali avendo due tipografie, eh, una Roma e una a Milano. Sì. Eh, sì. Allora, succede effettivamente come hai detto tu, i giornali, ricette, sì. Eh, sì. I giornali partono fisicamente, i giornali che arrivano in Valtellina o che arrivano a brescia e a Vetta, partono fisicamente da Milano, da Milano, mezzo a Bornano, perché è lì, in provincia di Milano, perché è lì che si stanno fisicamente i giornali e vengono distribuiti vengono lungo tutto l'Assia, cioè settentrionale, cioè tutto il nord d'Italia. La tipografia di Roma può scopre il centro dell'Italia. Uh, il Corriere ma anche altri giornali, prima avevano una, una tipografia anche in Sicilia, che costava troppo però, uh, e quindi si sono, per quanto riguarda la Sicilia, si sono appoggiati a, a, a una tipografia che è stampa la Sicilia, la, Repubblica, uh, la versione di Palermo di Repubblica, quindi diciamo, hanno tolto hanno tolto la tipografia top dalle loro spese perché tenevano la tipografia costa. Quindi la porta le loro spese ma diciamo, pagano un affitto, pagano una somma a una tipografia locale che stampa anche altri giornali, anche dei concorrenti, per distribuirla in Sicilia, altrimenti non arriverebbe mai un PIR partito da Roma in Sicilia, non arriverebbe mai alle 5.30, 6 mattina. Perché tutto per questo i giornali delle vivo devono essere devono arrivare alle 30 o alle 6 del mattino, altrimenti i primi elettori quelli che iniziano presto a lavorare non, non trovano giornale, trovano, trovano, trovano, trovano, trovano, trovano piuttosto. Un altro. questo però dà un problema di concorrenza e di ah, altri problemi che magari non discutiamo qui ma per esempio per quanto riguarda la Sicilia è successo che in alcuni casi la tipografia abbia stampato prima un giornale e poi un altro comportando una distribuzione tardiva poi il giornale è stampato più tardi perché, soprattutto se sono diretti concorrenti si fanno diciamo, questi segmenti non si dovrebbero fare però succedono Proprio perché le tipografie costano, anche perché non aiuta il fatto che l'Italia è un paese molto complicato da raggiungere in, in, in alcune delle sue zone, è un paese montuoso in tutto il suo, in tutta la sua dorsale appendibile, è montuoso anche in tutta la tra l'Italia e il confine, Francia, Svizzera Austria e quant'altro. La Prof mi chiedeva anche i giornali all'estero, io ho portato l'emissione del mio le vecchiotto. corriere all'estero. Allora. Allora all'estero ci sono un po' di problemi, un po' perché i giornali italiani all'estero non vengono distribuiti, cioè non c'è una pianificazione effettiva. La eh, Repubblica Corea, se voi leggete i dati per esempio di ADS, che è, una, è uno dei consorzi che forniscono le informazioni su quante copie sono vendute e dove all'estero oppure in Italia le copie italiane, i giornali cioè italiani vengono utilizzati pochissimo all'estero e di fatto quelle copie vendute che sudano vendute all'estero sono copie che finiscono nelle redazioni degli altri giornali. Questo perché non si è mai fatta di fatto una, una, una pianificazione in questo senso. Il Corriere fino a qualche anno fa distribuiva il Corriere della sera in Argentina con, con un giornale argentino di cui adesso mi sfugge il nome. Eh, non lo fa più perché è un'operazione che costa troppo, perché se non si vendono tante copie forse non ha senso restare ancora su quel mercato. Come vengono vendute? Chiaramente la versione che vedete a fiori, con la pubblicità, la versione venduta in Italia non è la versione venduta nel resto d'Europa, quindi al di fuori dell'Italia ho trovato un giornale che in bianco e sì. nero, forse ha colore risultato nella sua prima pagina, che costa di più di 1,40 euro la stampa possono avere 50 ed è, ed è un giornale formattato per il pubblico straniero cioè viene tolta tutta la pubblicità quindi un giornale molto più snello gli articoli sono impaginati in un modo del tutto particolare con cui le due edizioni non c'entrano assolutamente nulla nella loro impaginazione, c'entrano soltanto nella titolazione e nell'articolo e eventualmente degli elementi grafici come foto o infografiche che ci sono, ma per il resto è è, è diciamo fatta in modo diverso in altri paesi invece soprattutto fuori dall'Europa eh, c'è questa cosa che a me non piace molto proprio perché è un po' bruttina ehm, Il Corea della Sera ma anche altri giornali vengono stampati su fogli A3 che sono il doppio degli A4 del, del quadernone che avete cioè, ma proprio A3 c'è il foglio molto più, molto più spesso molto più anche tagliente è anche molto meno pratico da piegare se lo pieghi, si stropiccia tutto e si rovina, però appunto, ci sono problemi di distribuzione quindi o, eh, o è vicino al paese ed è un'Unione Europea, quindi si può, anche, si può stampare delle tipografie straniere, dei giornali stranieri e quindi distribuire, oppure negli Stati Uniti per esempio costerebbe troppo, quindi si fa arrivare alla versione in formato a 3 Um, oppure adesso diciamo, ci viene incontro il formato digitale per cui uno si abbona e si trova di quella stessa esattamente come viene in Italia. Chiaramente, edizione digitale per cui non esiste le l'edizione cartacea succede la stessa cosa. Qui, magari, faccio una un, un parentesi sui giornali stranieri con il New York Times. Questo New York Times è l'originale del New York Times perché, come ho detto, il 28, 5 ottobre scorso costa un sacco di soldi: è l'edizione dominicale, costa 12,50 euro di più da comprare. Eh, o se no 5 dollari, 4 euro, un po' meno di 4 euro a New York e 5 euro chi lo compra fuori da New York, tanto però ricetta 12,50 euro. 50. Questa è la, la versione originale, quindi è un po' più ristretto rispetto al Corriere, al giorno, a canzoni di 4 ore e decisamente più. È più o meno la stessa misura, la stessa dimensione come l'utenza del, dello USA Today, che è il giornale tabloid per eccellenza. Tabloid non è una brutta parola, si può, come, si può dire come contenuti, però come contenuti anche il giorno è un po' tabloid, in realtà il formato non c'è nulla. Il tabloid è in realtà un po' più piccolo, di, un po' più, più basso, più, meno alto di questo è un formato forse un po' è un più piccolo del Corriere della Sera Sì, diciamo anche un, un po' più piccolo di Repubblica, quindi diciamo un, un giornale ancora più maneggevole che è fatto per una fascia di pubblico con reddito medio-basso medio e che fa un tipo di lavoro non da colletto bianco diciamo quindi lavora, fa un lavoro normalissimo ma diciamo dove ha dov dov dov un reddito non altissimo questa è la foto originale del New York Times. Eh, il New York Times che arriva, questa è la versione originale in Italia, arriva soltanto l'edizione domenicale e arriva il martedì. Arriva il martedì perché viene la presa a New York, portata por la fotografia, portata con por la Torreia, a presenza, ora come poi distribuita. Arriva il lunedì con tutta la distribuzione con Portogallo e arriva, arriva il martedì. A volte troviamo anche dei tipi però, soprattutto se è la prima copia che abbiamo di vari passaggi degli aeroporti, in questo caso non si vede come era, era il primo. Negli altri giorni, quindi da lunedì a sabato, arriva il New York Times, che ha più o meno la stessa larghezza di questo, del giorno, è un po' più lungo, più o meno la stessa lunghezza del, del Corriere della Sera, ed è stampato in Italia, cioè c'è proprio scritto, cosa che per esempio noi non facciamo molto nei giornali italiani ma nei giornali francesi, il New York Times lo fa per esempio, in prima pagina, subito a fianco alla testata, si scrive, stampato in Italia e poi è relativo prezzo. È tutto in via nero, la qualità della carta è completamente diversa e questo perché appunto ci sono dei problemi, voi sentite? Sentite? Fai. No? sentite? No. Sì. Ok, adesso no. Ma se parlo così mi sentite? Mazzo, mi farete morire. Eh? Allora, mi alzo. questo perché appunto proprio per i problemi di distribuzione dei tempi e soprattutto per il fuso orario la redazione del New York Times chiude mediamente alle 9 di sera orario di New York aggiungeteci cosa sono 5 o 6 ore quindi vuol dire che in Italia è notte fonda praticamente se ci sono poi dei grandi eventi chiude a mezzanotte più o meno come noi quindi vuol dire che in Italia sono le 6 del mattino quando sono già pronti gli altri giornali infatti anche le altre anche le edizioni che riceviamo per esempio quelle del lunedì al, al, al sabato sono edizioni del giorno prima questo appunto proprio per, per la questione del, del fuso orario voi avete delle domande? io ho una domanda sì. ha ah, preso dovuto il palazzo così alto il vostro collega non avete sentito tutti? perché la okay, vostra è sentito? così grande? Allora, il New York Times nelle edizioni dal lunedì al sabato costa 7,50 euro, uh, in, a New York credo costi tipo 1 euro, 1,20 euro, 20. questo è dovuto al fatto che intanto è il New York Times, quindi può permettersi il tipo, qualsiasi tipo di prezzo, il New York Times è valutato come il miglior giornale del mondo, insieme al Guardian e al Washington Post, il Corriere ci sta arrivando, Speriamo. Speriamo, se lo e, quindi può decidere di fare una sua politica di prezzo. Il Guardian, per esempio, è vero che arriva dal, dal Regno Unito, ma costa decisamente di meno. Eh, questo costa 12,50 euro. Ma perché l'edizione domenicale? L'edizione domenicale del New York Times ha ah, il giornale: il New York Times ha l'inserto economia, l'inserto cultura, l'inserto New York e area metropolitana. Uh, l'inserto tendenze digitali e quant'altro, l'inserto società, l'inserto moda, l'inserto lettura, letteratura, quant'altro, alla rivista che è il New York Times Magazine, quindi ha tutta una serie di cose per cui costa diciamo, un po so tanto. Tant è, veramente... è una roba così. È una roba così. Sì. Sì. Quindi impiegato è appunto come avere, sono tipo 7-8 gi giornali diversi. chiaramente chi sfoglia il New York Times in una redazione sfoglia soprattutto le sue aree di interesse le sue pagine di interesse quindi magari chi si occupa di economia e lavora in una redazione di economia si sfoglia il New York Times principale più gli eventuali cosiddetti dorsi di economia i dorsi sono tutti i vari giornaletti che voi trovate in allegato al giornale principale per esempio la cronaca di Milano che qui non c'è allora, ma forse qui c'è No, all'interno del Corriere per esempio, che viene distribuito e venduto a Milano c'è il dorso del Corriere Milano quello è un dorso perché è un altro giornale fatto proprio da un'altra redazione sempre all'interno del Corriere della Sera che si occupa di cronica Cittadina o Inter chi è a Brescia per esempio ha ah, questo giornale cioè tutto quello che avete voi in mano più all'interno il Corriere Brescia quindi c'è una redazione del Corriere che è a Brescia che si occupa appunto della cronaca bresciana. A Bergamo la stessa cosa, a Bologna succede la stessa cosa, a Firenze anche, in Veneto anche e anche il Trentino Alto Adige. Um, per esempio, anche il Corriere la domenica esce con la lettura, che è l'inserto della cultura. Uh, il sabato e il venerdì esce con i tempi liberi, che sono però all'interno, inseriti proprio fisicamente all'interno del giornale, quindi a differenza di come fa il New York Times, il Corriere ha deciso di metterlo proprio all'interno del giornale. Ogni venerdì esce. 7 con il Corriere della Sera che è il settimanale, il New York Times decide per esempio di mettere tutto insieme la domenica, perché l'idea è che l'edizione domenicale deve offrire tutto il meglio della giornata con il giornale principale, tutto il meglio della settimana con tutti i vari dorsi e anche ulteriori approfondimenti per esempio con il New York Times Magazine. Um, volevo fare un ragionamento sulle prime pagine dei giornali, perché poi la prima pagina è la veterinaria del giornale. Uh, se non è fatta bene, se non ci sono notizie... Sì, se mi incontro, non allora, in questo caso la prima pagina per i capi è stata abbastanza semplice. Cioè ieri sera, ecco, alle, alle 18, questo mi sono dimenticato di dirlo, alle 18 si fa una riunione di nuovo tra tutti i capi. Ed è una riunione della, della, cosa si riunione della prima pagina, cioè il direttore, i vice direttori, i capi delle redazioni dicono, bene, fatto tutto questo lavoro, state, state riempiendo le pagine, cosa ci mettiamo in prima pagina? Quali sono gli elementi principali, più spiziosi, più interessanti da presentare al lettore? La prima pagina è, appunto, prima pagina è una vetrina, quindi deve presentare il meglio di quello che c'è all'interno del giornale il meglio del lavoro della redazione dei giornalisti. In questo caso le prime pagine dei giornali, io ne cito tre ma perché sono qui ma anche gli altri sono uguali, avevano un lavoro abbastanza semplice. L'apertura, cioè il titolo principale non poteva che essere sulla manovra economica di, del governo Renzi, sul TFR, il trattamento di fine rapporto eh, all'interno da mettere o, o da non mettere all'interno delle buste paga che è una delle proposte del governo. Insomma la, la, la notizia più importante Oggi è semplice, cioè ieri sera è stata semplice, cioè si decide di aprire il giornale sul TFR e sulla manovra economica. Il Corriere titola Meno tasse sul lavoro, sfida sui tagli, questo perché ricordatevi sempre anche a che tipo di pubblico si rivolge. Meno tasse sul lavoro, in questo caso si rivolge sia al lavoratore che al datore di lavoro. Sfida sui tagli, chiaramente questo è un altro nodo politico che dovrà essere risolto perché a me viene chiesto di fare ulteriori sacrifici economici. Poi sotto il catenaccio restano gli 80 euro e questa è un'indicazione che viene data al lettore, aiuti alle partite IVA, alle partite IVA quindi a, diciamo, agli datori di lavoro anche se atipici, TFR imposta paga volontario senza costi per l'azienda, sconto sull'IRAP che è l'imposta sul lavoro che devono pagare le aziende, agevolate le nuove assunzioni a tempo indeterminato, sostegno per le famiglie numerose. Nell'elemento di titolazione bisogna mettere più cose possibili di, quella, di, di questo elemento qui e chiaramente qui il lavoro non era molto semplice, tant'è vero che è stato fatto su due righe, di solito non si fa su due righe al di sotto del titolo principale, cioè del catenaccio ma si prende soltanto una riga. E poi sopra la manovra da 36 miliardi, di cui 11 in deficit. Uh, il giorno che si rivolge diciamo a un ceto medio-basso, ha sempre diciamo, carattere mm, milanese, perché il giorno è di fatto un giornale di Milano, ma si occupa molto bene anche della cronaca dell'Interan dell milanese, scrive Maxi Manovra, TFR in busta. Per loro è molto più complicato, però mettere gli elementi nel titolo, perché loro hanno sempre un editoriale fisso qui, per cui hanno meno colonne, meno caratteri per fare l'elemento di titolazione infatti hanno scritto maxi manovra TFR busta poi in due righe legge da 36 miliardi tasse giù di 18 rezi non ci sono più aridi per non assumere torna l'incubo greco forse che non. Milano perde il 4% vola lo spread questo è l'altro elemento questi due elementi che voi avete letto nella titolazione il corriere la caduta delle borse lo mette in un in un, altro, in un altro blocco, quindi lo separa, lo tiene tutto insieme anche diciamo, per evitare confusione perché uno che legge questo elemento può arrivare a pensare, io quando ho letto stamattina ho pensato, ah ma quindi il crollo in borsa non soltanto a Milano ma in Europa e lo spread che ora è legato alla manovra eh, di Matteo Renzi? In realtà le cose non stanno così, è legato alla Grecia che in difficoltà, è legato, è legato appunto al contesto economico internazionale in difficoltà. E appunto il Corriere lo separa: la caduta delle borse e i rischi reali per l'economia, quindi dà anche un elemento di informazione per chi è, ha investito in borsa e chi ha azioni in borsa. Il Sole 24 Ore, che è il quotidiano di economia e di finanza per eccellenza, chiaramente ha una prima pagina tutta tagliata in un certo modo separe due elementi ma li mette in evidenza e da qualche giorno che sono 24 ore per esempio ha tutto questo chiamiamolo soppalco con un elemento di sfondo, un colore di sfondo molto forte che è questo blu qui che mette anche in risalto il titolo, per cui è, è come se facesse una sorta di doppia apertura due titoli importanti che sono da un lato la Grecia che fa crollare le borse, Milano nel -4,4% lo speranzale e subito sotto un manovra 36 miliardi, taglio tasse e spesa quindi, se fare i due elementi come ha fatto il Corriere, ma chiaramente il Corriere non è soltanto un giornale economico, ma è un giornale che deve coprire tutti gli eventi, tutte le notizie, tutti i settori, il sole 24 ore può permettersi questo tipo di apertura. Non ho chiaramente il New York Times di oggi. Secondo me il New York Times di oggi non avrebbe mai aperto con, con la caduta delle borse. Chiaramente non con la manovra economica dell'Italia, perché non gliene può fregare meno non avrebbe mai aperto con le borse europee magari mai mi smentito. smettito um, il New York Times non soltanto non avrebbe aperto con le borse europee perché è un elemento di Europa e non interessa più di tanto al pubblico, al pubblico americano a meno che non vi chiamiate Wall Street Journal che è il giornale di economia e di finanza diciamo, de, de, de, degli Stati Uniti per cui potrebbe fa aver fatto un'apertura di questo genere avrebbe sicuramente fatto due tipi di aperture o una propria inchiesta oppure ancora quello che sta succedendo in Medio Oriente. Perché, faccio questa, perché dico questa cosa? Perché si lavora tra Italia e Stati Uniti, io faccio questo tipo di confronto, si lavora in modo completamente diverso. Mentre in Italia si cerca di fare un giornale che, che cerca di offrire le notizie successe il giorno prima, con approfondimenti, interviste, chiarimenti, dossier e quant'altro, e mettendo poi dentro qualche notizia propria il New York Times e anche il Washington Post fanno un lavoro completamente opposto loro se ne fregano delle cose successe il giorno in cui si sta lavorando per l'edizione successiva quindi del giorno dopo del giornale nel senso che non è che non mettono le notizie ma le danno già per fatte, già per acquisite quindi difficilmente le mettono nella prima pagina ma nella prima pagina mettono cose loro, cose che non ci sono sulle agenzie, cose che, che non hanno altri giornali, eh, cose che non sono successe per cui che altri giornali non hanno già mandato i loro giornalisti e quindi non hanno già coperto. Um, è un tipo di lavoro completamente diverso perché è successo per esempio che il New York Times sia uscito, o meglio, abbia lavorato per mesi ad un'inchiesta Inchiesta che poi è uscita il giorno prima sul Washington Post e il New York Times ha dovuto prendere quell'inchiesta con il team di lavoro e esattamente buttarla in cestina. Perché l'aveva già fatto il Washington Post, perché aveva già dato diciamo, il senso di quella notizia, che non aveva, cioè, il lavoro era bruciato. Questo per dire anche che i tempi nel giornalismo contano, perché se, se ci sono due giornalisti di due testate diverse che hanno la stessa notizia, la gara è a uscire prima con qualcosa Chiaramente con qualcosa di approfondito e quant'altro perché poi no, esce l'altro il diretto concorrente che ha la notizia che tutti si sei preso tutto, con tutto i ragionamenti che ci siamo fatti, ci siamo fatti prima. Uh, il New York Times fa anche un altro tipo di ragionamento, è anche il Washington Post: tutto quello che passa in agenzia finisce diciamo, nelle parti basse del giornale e non finisce in prima, a meno che non sia chiaramente l'11 settembre. Questo perché il lettore, l'idea a un certo punto c'è scritto ecco qua, nella prima pagina del New York Times ha di fianco proprio la testata all the news that's fit to print cioè tutte le notizie che meritano di essere stampate e che meritano di essere pubblicate um, questo, diciamo, questa è la linea guida del, del New York Times e dei giornali americani New York Times, Washington Post, Washington Journal cioè noi vediamo le notizie che gli altri non hanno e che secondo noi meritano di essere pubblicate e' anche è vero che il pubblico americano è completamente diverso, perché il pubblico americano tendenzialmente tende a comprare il New York Times e poi magari lo USA Today, che è appunto un giornale un po' più leggero, un po' più pop, chiamiamolo così, mentre il New York Times è molto più robusto, come la chiamano la, la signora Griglia, no? quindi è proprio... Lei ha detto valutato, però, però diciamo è, resta fortemente ancorato quello che era il giornalismo cento anni fa di fatto, quindi è cambiato eh, poco. È il giornale che fa opinione. È il giornale che fa opinione. Quando il New York Times, quando ci sono le elezioni americane, quando ci si le, mm. le elezioni, il New York Times prende posizione. Credo sia sempre successo, in, insomma, abbia sempre preso una posizione, in, negli ultimi due casi chiaramente, per, per Barack Obama. Un altro giornale americano per l'avversario, quindi o per i democratici o per i repubblicani, in Italia il Corriere della Sera l'ha fatto soltanto una volta negli ultimi anni, con, con la direzione di Paolo Mier, che si è, insomma, ha detto, esatto, si è pronunciato a favore di un eventuale governo Prodi mentre Prodi si se la batteva con perzioni, sì. sempre lui e, e il giorno dopo migliaia e migliaia di lettere di protesta e di lettori del Corriere della Sera che dicevano non vi compro più perché voi vi siete schierati da una parte o dall'altra. Uh, questo per dirvi anche che è complicato occuparsi di politica per un giornale italiano, uh, è facilissimo per un giornale americano perché se oggi decide di, di, di dire Barack Obama è il miglior presidente del mondo, il giorno dopo, intanto non riceve critiche dai lettori, perché i lettori sanno che il giorno dopo se i giornalisti di un giornale americano, del New York Times, del Washington Post scoprono qualcosa di negativo sull'amministrazione Obama, lo scrivono. L'amministrazione Obama, è successa questa cosa, non c'è questa preoccupazione. Per i giornali italiani invece si dirà da una parte o dall'altra, per esempio per un giornale come il Corriere della Sera, che cerca sempre di stare al centro, è molto complicato, è stato fatto soltanto una volta, perse un sacco di copie che sono state recuperate con molta fatica, con una nuova direzione, una nuova linea di, di, del giornale, non che poi il giornale si sia spostato a destra, anzi è sempre rimasto al centro, però diciamo si è fatta molta fatica, um, anche un giornale come Il Giorno non si schiera molto, tranne diciamo, nei casi in cui non ci siano, no di fatto non si schiera, però diciamo, dà molta importanza a degli eventi, a dei fenomeni che Preoccupano che possono preoccupare le persone eh, tutte, so, l'immigrazione o eh, l'impoverimento e la riduzione delle buste, delle buste paga o l'aumento delle tasse, cioè tutte quelle cose di cui noi facciamo i conti tutti i giorni. Eh, poi chiaramente c'è un modo, per esempio, di occuparsi di immigrazione, eh, il Corriere il Giorno, le Pugliare lo fanno in un certo modo, i giornali come La Padagna, chiaramente, o il libro del giornale lo fanno in tutt'altro modo. Ma questo non vuol dire che lo faccio in modo sbagliato, molto semplicemente il giornale ha una linea che è fatta in un certo modo, i lettori comprano quel giornale perché sanno che la linea è quella e sentono una sintonia con quella linea, per cui diciamo, ogni giornale decide la sua linea, che sia legittima o meno, meglio condivisibile o meno, ma insomma ogni giornale lo decide. Um, domanda a questo punto? Sì? io volevo chiedere come era stata com presa in relazione la scelta di posizione di De dei su Lorenzi ma mi volete far cacciare dal giornale <ride> no ma resta qui ma c'è una telecamera vai <ride> nel nostro sito sì. ma poi appunto poi è un Twitter, Facebook tutto. no sto scherzando no allora ehm, in realtà quel giorno lì eh, si, si stava pensando a tutt'altro perché l'editoriale del direttore è uscito nel primo giorno del nuovo giornale, per cui eravamo tutti, tutti incasinati a come fare al meglio il primo numero del nuovo giornale che sembra una cosa facile, ma eh, se è rimasta la stessa per esempio la testa 5, quella della sera, all'interno cioè, sono cambiati gli elementi grafici, sono cambiati, son cambiati i colori, è cambiato anche il modo, è stato deciso di cambiare anche il modo di fare l'infografica, per cui eravamo tutti preoccupati a far tutt'altro, non solo. Per una questione di riservatezza, per evitare fughe di notizie o quant'altro, da anni, al Corriere ma anche negli altri giornali, si è deciso di rendere non visibile la prima pagina dei giornali. Questo perché magari qualcuno di una redazione, della redazione può parlare con un altro collega di un altro giornale e magari in piena, diciamo, Piena Libertà dice, oh, ma sai che domani apriamo con questa mega intervista a Obama che dice basta Italia con queste tasse le devi tagliare e lì c'è il rischio che poi l'amico, barra collega, lo spifferi al suo giornale, il giornale poi ci faccia la stessa apertura senza aver sentito Obama, però ci faccia la stessa apertura con, con le stesse frasi, quindi è una notizia che ti verrebbe un po' scippata. Um, quindi si fa diciamo, per evitare che poi ci siano delle funghi di notizie. Io non so se avete la possibilità di leggere il sito d'Ago Spia, infatti di voi lo leggono. Zero. Il sito d'Ago Spia... Sì, ma si vergognano, Ah, ecco, il sito D'Avospia è un, un sito molto letto dai giornalisti, di tutti i giornali in Italia, perché mette tanto tanto gossip redazionale, e allora piace sempre tanto quando ci sono due giornalisti di un altro giornale che litigano e che quindi finiscono finis la notizia e finisce subito su D'Avospia, perché a volte ci sono altri giornalisti e colleghi che spifferono la notizia appunto ad Agospia. Um, questo per dirvi, già vi ho detto di Datospia Spia perché Datospia Spia fa un tipo di lavoro che poi risponde ai timori di chi poi decide di bloccare la prima pagina del giornale. Quindi in quel caso eravamo preoccupati perché volevamo fare il meglio uscire al meglio e soprattutto perché non possiamo vedere la prima pagina del giornale. L'editoriale si esauriva nella prima pagina del giornale per cui non, non seguiva all'interno, quindi la prima pagina la vedevano solo il direttore, il condirettore, i vice direttori e l'ufficio centrale. Basta questo tra l'altro è anche giusto qui, nel senso che mentre Mieli aveva fatto un'operazione un po' più, più hard, se si può dire, cioè aveva schierato il giornale, Mieli aveva detto eh, sarebbe meglio il governo Prodi, secondo me si dovrebbe fare in tutti i paesi, soprattutto in Italia, eh, però insomma ognuno decide se ha fatto bene o ha fatto male, però Mieli ha detto per me e quindi per il mio giornale perché lo stavo scrivendo su Corriere della Sera sarebbe meglio il governo Prodi no, ho proprio schierato il giornale come testata io ho in mente sì, spiegato, sì, no, infatti, proprio, me ma, ma infatti anche se non avesse scritto a nome della testata ma avesse scritto è meglio il governo Prodi per me è meglio il governo Prodi comunque era la testata che passava diciamo, eh, che dava manforte diciamo, al governo alla, alla coalizione di centro-sinistra in quel caso invece non si diceva Renzi te ne devi andare e meglio un governo di centrodestra, semplicemente si diceva: Ragazzi, il, sei il andato al governo in un modo che sappiamo tutti come, hai richiesto, de hai, hai detto di, di fare delle cose, però per ora si vede poco. Quindi diciamo era più un editoriale, una critica al governo attuale, non un governo attuale te ne devi andare. Quindi, diciamo, è una cosa. Gli, editor diciamo, gli editoriali del Corriere della Sera e i commenti che io ho i fondi sono, sono molto liberi per cui in un giornale fortunatamente come il Corriere della Sera un giorno trovi un commento che è molto critico nei confronti di Renzi per esempio il commento editoriale del direttore ma il giorno, tro il giorno dopo trovi un altro editorialista che dice è vero che ha fatto poco ma è anche vero che su 1, 2, 3, 4, 5 punti ha fatto delle robe pazzesche che il governo degli ultimi 150 anni non aveva fatto quindi sul giornale trovate molto, molti elementi di contrasto, una volta contro una volta pro.. Eh, questo poi perché... diversi, Esatto. Le diverse opinioni vengono pubblicate piani. Esatto, cioè, esatto. Questa è anche una cosa importante secondo me. E que questo proprio perché il corriere vuole stare al centro, quindi dare eh, spazio e dare voci sia a una parte che all'altra, chiaramente evitando gli estremismi, questo difficilmente succederà almeno, non so che Non cambia il direttore, non vivi un altro o, o altro. Tra l'altro, quando De Borto è tornato per la seconda volta alla direzione del Corriere, ha fatto un editoriale che sembrava la fotocopia in moderno dell'editoriale di Eugenio Torello cioè del fondatore, quasi a richiamare la continuità della linea, che è quella dell'equilibrio della moderazione Noi volevo chiedere come mai si è deciso di cambiare di ridurre, di ridurre il formato del giornale, cioè nel senso perché si è deciso allora, di fare questo allora il vostro collega ha chiesto perché si è deciso di ridurre il formato eh, da un lato è la tendenza storica si riduce il Corriere era fino a qualche anno fa era così, poi si è ridotto poi si è ricordato tutto adesso e adesso. Questo è un ehm. posato ottocentesco, eh? Adesso già. Questa è ehm. la differenza. Ehm, quindi la tendenza è quella. Dall'altro lato eh, è perché sono cambiati anche un po' i consumi, è cambiata anche la sensibilità del lettore, per cui si cerca di dare un prodotto cartaceo che sia anche più maneggevole aprire il suo 24 ore in metropolitana è complicato soprattutto per un giornale come il Corriere della Sera che vende la maggior parte delle copie a Milano aprire non so, un foglio per, per rischia di ammazzare le persone a fianco poi c'è anche una questione economica nel senso che eh, il Corriere della Sera appartiene alla stessa società della Gazzetta, che, edita, che pubblica la Gazzetta dello Sport la Gazzetta dello Sport è da anni che è in questo formato il Corriere della Sera no Um, le tipografie, come ho detto prima, costano, le stampanti costano milioni, decine e decine di milioni di euro Se si rompe una, l'azienda, non in questo caso il Corriere, ma un'azienda media, un giornale medio rischia veramente di andare in difficoltà um, Quindi da un lato è anche per ottimizzare le stampanti, ma dall'altro lato anche per risparmiare sulla carta La carta costa e un conto è fare un giornale digitale dove i costi della carta sono pari a zero, un altro conto è fare un giornale mediamente di 56 pagine, è vero che c'è la pubblicità, è vero che il giornale viene venduto e viene, viene distribuito gratuitamente, però è anche vero che la carta costa. E i costi della carta, anche se c'è eh, l'IVA gevolata, i costi della carta sono esorbitanti, per cui la maggior parte del prezzo io mi sono dimenticato di portare uno studio che aveva fatto un docente di, di scienze politiche, ma la, la, circa l'80% del prezzo del quotidiano eh, è, è dedicato, cioè è dovuto al costo della carta e il 20% poi ad altro. Sono percentuali non relative al Corriere, sono percentuali relative ai giornali italiani in generale, per cui il Corriere sarà, non so, 90-10 oppure 70-30, questo onestamente non lo so. Questo per dire che la carta costa e poi appunto soprattutto perché è più maneggevole, per cui a un certo punto bisogna anche cambiare non si può stare sempre uguali con lo stesso formato anche solo in 24 ore pur conservando diciamo, la, stessa, la stessa grandezza di foglio ha cambiato come ho spiegato prima mettendo quell'elemento blu-grosso con il titolo in, in, in negativo cioè il titolo in bianco quindi si cerca anche l'idea che bisogna dare al lettore è abbiamo le notizie ma non è che poi siamo sempre paludati sullo stesso formato grafico anche perché l'occhio è dopo un po' posto quindi vuole, vuole anche delle foto più grandi vuole delle infografiche magari più, più semplificate ma anche molto più, molto più elaborate e chiaramente le modifiche non vengono fatte da un giorno vengono fatte sentendo anche dei panel di lettori quindi viene fatto un sondaggio e da, quel, da quello che emerge dal sondaggio poi il giornale si modifica in un modo o si modifica in un altro Altre domande? Io volevo farti qualche domanda un pochino più personale, nel senso che ho trovato il giornale, però mi interesserebbe sapere un pochino di più la tua opinione. Io immagino prima di entrare in corretto a chi ha fatto altre esperienze, da ah, <ride> immagino che tu abbia fatto altre esperienze a livello giornalistico, come quella di cui ho parlato qui in università. Sapere, come ti sei trovato? in una realtà, immagino, completamente diversa da quelle precedenti a lavorare a contatto con persone che per chi magari ha intenzione di diventare un giornalista possono sembrare dei miti e se hai riscontrato in loro quella professionalità che ci si attende o ti sei trovato senza fare nomi di fronte a persone che magari sono molto meno professionali ossia firmano un articolo da un certo punto in realtà si trovano in un altro punto raccontano delle storie verosimili e altre. La tua domanda quest'ultima è tendenziosa, no? Scherzo. Mi <ride> no, troppo ero. No. Devo stare molto attento a con questo. No, scherzo. Eh, voi avete sentito le domande? No. Allora, sostanzialmente ha chiesto un po' di dire come mi sono trovato in questa redazione rispetto alle, alle redazioni passate in cui ho lavorato. Eh, Insomma, con le firme con i colleghi sì. eh? e soprattutto se ci sono casi perché questo poi è la Ma cosa di se la loro professionalità è quella che ci sì. si aziende, sì. da, da, eh. della, Ok, della... e se le aspettative diciamo, nei confronti delle grandi firme poi sono state confermate oppure no um, io in realtà non ho, molte, non ho passato molte redazioni, cioè io ho fatto un'esperienza al giorno uh, alla redazione che si occupava di si occupa della cronaca di Sesto San Giovanni in e Monzese, per cui diciamo la mia, il mio lavoro era anche lì facevo, lì facevo molto più attività di desk per cui decidevo il tipo di pagina e facevo un po' di titoli di foto eh. però mi occupavo della cronaca locale conigli morti e ammazzati mi ricordo c'è stata una moria di conigli a e Monzese e ogni giorno bisognava occuparsi Le, cioè legittimamente perché poi vuol dire era una preoccupazione magari quel coniglio finiva a tavola e tutte queste cose qua però diciamo era un po' lontana dalle mie aspirazioni. Ehm, poi ho collaborato con il Sole 24 Ore, dove mi sono, però da fuori, quindi non come lavoro all'interno della redazione, ma da fuori. Quindi io avevo una relazione, un, un, un legame con una persona, un deschista all'interno del Sole e insieme decidevamo gli argomenti da approfondire. In quel caso, essendo il Sole 24 Ore molto settorializzato, mi in modo di immigrazione quando i tempi... Sui giornali ci si occupava di immigrazione molto, ma molto, molto più spesso. Adesso l'immigrazione è un fenomeno che, diciamo, è, è, fa parte, non si parla più di immigrazione, si parla semplicemente di persone arrivate anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa dall'estero, per cui adesso sono completamente integrate nel tessuto eh, sociale e culturale italiano. Eh, su, sul lavoro, chiaramente lavorare al Corriere della Sera, Rispetto per, per il giorno non è come lavorare al giorno nella redazione che si occupa della moria di conigli, ma sono entrambi, cioè fanno entrambi lo stesso lavoro: entrambi fanno il giornale, entrambi si cercano di occuparsi della notizia al meglio e di darla al lettore nel miglior modo, modo possibile. È anche vero che, però, per esempio, quando incroci Ettore Mo, è Ettore Mo, cioè può venire anche dal New York Times, però Ettore Mo è Ettore Mo, o quando incroci un giorno di Stella o un sergio Rizzo, o una bravissima, per esempio come Fiorenza Sarzanini, lei lavora a Roma ogni intanto viene a Milano, Fiorenza Sarzanini è una persona di una disponibilità, è eh, di un, veramente squisita, e soprattutto, cosa che succede magari in certi colleghi che sono 30-40 anni, se vedi un giornalista giovane, vabbè, è un giornalista giovane, non è che ti tocchi di tanto credito, una come Fiorenza Sarzanini è una persona stupenda, la piangono al mattino, dice guarda, avrei bisogno di questa cosa. Se può risponderti subito lo fa, se non può dice aspettami mezz'ora, mi informa poi ti aiuto. Questo come in tutti gli ambiti di lavoro, eh, non solo al Corriere della sera. Ho fatto il nome di Ferenza Sardanini perché oltre ad essere molto bravo, oltre a piacere tantissimo ai lettori, è anche una persona veramente deliziosa. Eh, poi nei giornali c'è molta tensione, nel senso che eh, se succedono delle grandi cose non è che si può stare lì a. Scusate il termine, a cazzeggiare, cioè si corre da una parte all'altra, si cerca di, di fare telefonate di... e soprattutto quando si è, dopo le 10, dopo le 22.30, alle 23, quando succedono delle cose è... non dico il delirio, ma quasi. Mi ricordo qualche giorno fa, ma perché ci sono stato, non capitato, non ero io di notte, quindi non dovevo chiudere io alle 1.30, però sono rimasto a dare una mano. L'alluvione a Genova, a Genova arriva questo, arriva questo flash di agenzia, cioè una riga. Uh, maltempo a Genova a case allagate uno dice ma che cosa vuol dire? in quel caso la nostra la giornalista che vive a Genova che copre la Liguria non poteva perché era a teatro col sindaco di Genova quindi non prendevano i cellulari intanto c'era una parte di città che era sott'acqua ma neanche le agenzie ci aiutavano cioè le agenzie hanno dei giornalisti in praticamente tutti, tutte le città d'Italia le città importanti ma anche quelle meno importanti quindi non si capiva. A un certo punto su Twitter, perché, per dirvi anche come cambia il lavoro del giornalista, adesso non si può fare a meno di Twitter. Twitter, per esempio, per me, che in questo momento non sono davanti alla mia postazione, ma sono anche a migliaia di chilometri, è l'agenzia stampa per eccellenza. Chiaramente bisogna seguire dei contatti seri, cioè non bisogna seguire la persona che scrive stronzate dalla mattina alla sera, ma bisogna seguire persone che ti aiutano o o agenzie stampa, la Società del Press, Reuters o, o giornalisti o grandi giornali nazionali e internazionali. Questo, quindi è uscita l'agenzia, non si capiva bene cosa stava succedendo a Genova, abbiamo controllato Twitter e Facebook, soprattutto Twitter, c'erano delle foto, non si capiva bene tra quelle foto, ma erano foto vere scattate in quel momento, scattate in tutta un'altra circostanza, sempre a Genova o in un'altra parte del mondo, non si capiva nulla, si vedeva semplicemente tanto buio e tanta acqua, nessuna persona. A un certo punto, su Twitter, c'è una persona che scrive il comune di Montoggio, che è terra di Genova, è in difficoltà, è stato fatto un fiume, e lì cosa fai? Il problema è che a Genova, magari ti è anche più facile, ti chiami un po' i numeri che hai, ma a Montoggio, io non so magari qualcuno apparente a Montoggio, nessuno di noi quella sera era apparente a Montoggio, non sapevamo cosa fare. Quindi il lavoro che abbiamo fatto, che a finalmente siamo tornati indietro, è stato quello di prendere le pagine bianche, aprirle il comune di Montoggio e chiamare le persone sui numeri fissi. Molti non hanno risposto, c'era gente che stava dormendo, non si stava accorgendo di quello che succedeva praticamente a pochi metri da casa. Abbiamo chiamato anche a casa il sindaco, che non rispondeva. Poi abbiamo fatto altre tentative, insomma dopo tre quarti d'ora di tentativi telefonici abbiamo avuto il numero del cellulare del sindaco, il quale non rispondeva, ha richiamato dopo qualche minuto, ha detto, eh scusi ma ero qui con la pila cercando di capire se nelle macchine c'è gente intrappolata, questo è perché poi un po' rompiamo anche le scatole adesso bisogna anche capire come stanno andando le, mm -hmm. le cose questo per dire più o meno quando succede un evento che sia di giorno o di sera che, che cosa si fa? un'agenzia che segnala questa cosa o un tweet che segnala un'altra cosa o un corrispondente, un giornalista che dice guarda, ho visto questa cosa passare per due secondi su SkyTG24 noi abbiamo un monitor sintonizzato su SkyTG24 o Rai News. Rai News però non è che siamo fissi lì perché dobbiamo controllare fra il tempo l'agenzia, lavorare sulle pagine, molte cose anche evidenti sfuggono per ora ma proprio perché non sempre siamo lì a controllare perché appunto stiamo lavorando su altre cose e, e a volte alle 8 di sera capita di dire ma scusate ma questa cosa qui, questo omicidio qui non lo stiamo facendo e lì dicono tutti, no, non lo stiamo facendo e quindi 16 persone, 20 persone, 50 persone che si accorgono di una notizia, di una notizia Non lo so, sono uscito un po' sono andato un po' oltre però per dirvi anche, cioè su Twitter che è bellissimo e tutto ma gira anche un sacco di roba falsa, quindi bisogna stare sempre molto, molto attenti perché poi giustamente il lettore il giorno dopo si rabbia e giustamente anche gli altri, i colleghi e il direttore si arrabbia, per non per me, il minimo di verifica si fa su Twitter, per esempio, quando ci sono cose interessanti, lì si cerca veramente di fare, di fare una verifica. Non è sempre facile, ma insomma, quest'estate, quest qui con tre ragazzi nudi a Barcellona, la notizia che si era sparsa è che erano italiani. No? Non so se vi ricordate tutti, a un certo punto, Barcellona, poi Bar Bar Barcellonese si era ribellata, ah, basta con questi turisti così. La notizia che avevano dato i giornali spagnoli era che fossero tre italiani. In realtà, pare così. Che sono nemmeno italiani, però lì il lavoro che si è fatto è cercare sui social network se qualcuno dei loro amici aveva messo la foto o aveva commentato, cercare dalle agenzie o sui giornali locali spagnoli se erano effettivamente italiani perché volevamo intervistarli, alla fine siamo arrivati a chiamare la polizia civile, la polizia spagnola, Chiedendo loro, sappiamo che li avete fermati, ma non è che ci potete dire i nomi. La quale connessione spagnola, tanto non possiamo dirvi i nomi perché li abbiamo rilasciati, quindi non sono nemmeno arrestati, non li abbiamo nemmeno identificati, sappiamo che, chi sono, però non... e poi non possiamo nemmeno dire se sono italiani oppure no, per cui lì il lavoro dopo tre giorni finisce, ma è che si può stare là. Allora, liberiamo, eh, perché adesso sarà sicuramente No, ma, beh, però se ci sono domande... Va Grazie. Yeah.